Ci stavamo giusto appunto coordinando con Barbara Roffi che è presidente del circolo del PD di Bruxelles e Matteo Manfredini che invece è coordinatore del gruppo Europa adesso ho sbagliato, uno dei coordinatori, va bene e loro allora mi dicevano, io volevo chiedergli ma perché siete qui, nel senso qual è la specificità del PD belga cioè funziona meglio di quello italiano che non ci vuole probabilmente moltissimo però e loro allora mi stavano dicendo no no ma il PD belga è perfetto il PD belga è fantastico allora io ero lì che cercavo di capire esatto perché il PD belga era perfetto perché allora facciamo formazione a cascata a questo punto Barbara inizi tu a spiegarcelo grazie mille no, usa quello perché questo me lo tengo io Grazie Marcella, no il PD Belgio non è perfetto, dicevo solo che cercavo di fare un po' di pubblicità al nostro circolo che è il circolo che ha più iscritti di tutti i circoli che esistono all'estero, fuori dall'Italia di questa cosa noi siamo molto orgogliosi, da lì essere perfetto naturalmente eh, ci vuole molto ecco. e abbiamo molti iscritti perché notoriamente a Bruxelles c'è una grande comunità di italiani che non è solo gli italiani che lavorano nelle istituzioni europee ma naturalmente ci sono anche molti italiani, seconda, terza generazione, figli una di immigrati, esatto, c'è cioè una grossissima popolazione di italiani a Bruxelles e quindi io direi inevitabilmente, comunque per fortuna abbiamo molti iscritti al nostro circolo che recentemente anche è una sede che ovviamente stando noi a Bruxelles ha un gruppo di lavoro Europa sulle tematiche europee eh, diciamo che può contare su contributi autorevoli perché abbiamo ospitato tutti gli europarlamentari tutti quelli che si occupano della costruzione europea e del processo di integrazione europea questa è la spiegazione esatto la spiegazione sta nei, nei numeri e nella qualità no, Ecco, questa è la spiegazione di chi sei. Io mi chiamo Barbara Roffi, vabbè, Matteo Manfredini. Il perché siamo qua? In realtà il mio perché è un perché molto personale, è perché mi auguro che il PD che sarà condotto da Civati come segretario, quindi già una dichiarazione di intenti abbastanza chiara, mi auguro che questo PD abbia delle posizioni sull'Europa meno confuse e meno ambigue di quelle che sono state le posizioni precedenti e dico questo perché quello che c'era scritto nel documento Italia Bene Comune era sicuramente delle ottime dichiarazioni di intenti che però lasciavano molto a desiderare sulle spiegazioni del perché noi stiamo in Europa. E questo è il senso delle due piccolissime cose, brevissime cose che vorrei dire, no, che no, a questo no. punto vado e le dico. Assolutamente, poi dopo aspetto. Eh, il senso delle due brevissime cose che voglio dire oggi è che eh, appunto speriamo che eh, ci vada, prima diventi segretario, e colga l'opportunità di questo anti-europeismo crescente in tutti i i paesi europei eh, c'è un sempre maggior numero di euroscettici che si organizzano, che prendono voti, che costituiscono partiti e secondo me questa è un'opportunità straordinaria per riempire quel gap di informazione, quella carenza, quello che è stato chiamato il gap democratico, per cui non abbiamo mai veramente spiegato perché stiamo in Europa, cosa ci stiamo a fare e eh, quali sono le ragioni profonde del nostro stare in Europa secondo me questa è l'occasione per farlo e mi auguro che questo nuovo PD faccia questa operazione faccio un esempio molto semplice perché sennò sembra che parlo anch'io a Vanvera con, e in modo ambiguo, un esempio molto semplice è questo, riferendomi a quello che dicevano ieri sera, Barca assolutamente in modo del tutto autorevole sull'Europa, sicuramente sa di cosa parla però io trovo pericoloso parlarne sempre dando una serie di cose per scontato. Lui ieri sera parlava dell'euro, del fatto che l'euro comunque è un problema per le piccole e medie imprese, sul fatto che non possiamo svalutare per il commercio, eh, perché se forse potessimo avere una maggiore indipendenza eh, nel, sul, sulla gestione della moneta. Secondo me dire queste cose è assolutamente pericoloso. Perché non fai conti con le ragioni per quali abbiamo l'euro? Da quando c'è l'euro, da quando sono state tolte le barriere commerciali, gli scambi sono aumentati in maniera esponenziale. Chi te lo dice quanto diminuirebbero se per caso rimetti delle barriere? Chi te lo... Nessuno ha mai fatto dei calcoli. C'è un modo di dare per scontato una serie di cose come quella dell'adozione dell'euro che credo sia il momento di affrontare con delle parole molto semplici. Io... Ovviamente non lo nascondo, sono un europeista convinta, ma questo non vuol dire, no? c'è molta gente che ancora secondo me si chiede perché siamo in Europa, ecco spero che Civati abbia voglia di fare questo. La seconda cosa eh, che eh, volevo dire è che secondo me questa operazione di chiarezza nei confronti dell'Europa lo si può fare solo se scegliamo con chiarezza la famiglia politica di appartenenza in Europa. Al Parlamento europeo ce ne sono, là dove io lavoro come funzionaria da vent'anni, nel caso in cui a qualcuno interessasse saperlo, eh, ci sono un numero di famiglie politiche limitate, ci sono i comunisti, i socialisti, i verdi, i liberali, i popolari democratici, democristiani, i conservatori e gli euroscettici. A una di queste qua si può cercare di aderire, invece il PD... Non aderisce oggi come oggi a nessuna di queste famiglie politiche, realmente. Ci sono ancora delle, delle vecchie adesioni da parte dei democratici di sinistra, che è una formazione politica che è sparita in Italia, ma che invece formalmente ancora appartiene... Ecco appunto, eh, mi stanno facendo di no con la mano, ma non importa. Ma comunque secondo me invece è proprio così. Eh, bene, mi fa piacere alimentare il dibattito e quindi la chiudo qui. Credo che per poter, eh, che bisogna da un lato eh, avere una posizione dichiaratamente, diciamo, spiegando le ragioni e cogliendo l'opportunità di questo momento storico per spiegare le ragioni del proprio europeismo e che per poterlo fare con coerenza, bisogna scegliere una famiglia politica alla quale aderire. Queste sono le due cose che volevo dire, grazie, ciao. No, ti teniamo ancora qui, non ti alzare. Eh, volevo chiedere a Matteo, scusandomi eh, per, eh, per le spalle, che tipo di lavoro state facendo, anzi, dopo innanzitutto voglio chiedere a tutte e due, siccome stiamo parlando del PD perfetto, eh, che... Eh, che tipo di reazione c'è stata nel PD perfetto AI-101? Facciamo partire Matteo dal microfono AI-101 a Bruxelles sì. Beh, alla carica dei 101 dice Barbara e, Ricordo un paio di riunioni abbastanza focose che ci furono subito dopo Nel senso che c'era molta... Molta insoddisfazione, molta rabbia anche da parte di tanti, di tanti simpatizzanti. La nostra sede era, era pienissima, Abbiamo, il nostro segretario Francesco Cerasani aveva organizzato una riunione prontamente dopo, dopo un paio di giorni e c'era molto malumore. Ci furono, ci furono molte, molte critiche che continuano a persistere, non sono state smorzate. Quello che facciamo come Gruppo Europa... Ah, Diverse, diversi, abbiamo diversi progetti, diverse, diverse cose che bollono in pentola e quello che stiamo facendo in questo momento, in questa, in questa pausa estiva è quella di iniziare dei gemellaggi con i circoli locali del Partito Democratico per cercare di rilanciare il più possibile la, il dibattito sull'Europa come noi sappiamo nel 2014 ci saranno le elezioni europee il partito democratico ha eh, potenzialmente la possibilità di diventare il partito leader tra la famiglia dei progressisti europei perché potenzialmente i numeri li ha quello che però non ha ancora è un piano chiaro sull'Europa cioè è necessario che il PD discuta e abbia una tabella di marcia per l'Europa dei prossimi 30-40 anni Io non... sciocchezze proprio eh, no, no, eh, ma non è un dettaglio secondario a Bruxelles ehm... Io, io vengo dal movimento federalista europeo, non pretendo che il PD abbia una visione così radicale come la mia, però pretendo e sono sicuro che il PD avrà comunque un'idea velatamente federalista. L'importante è averci quest'idea, avercela chiara, essere un, un leader credibile quando si discute con gli altri partiti europei e averci una, una tabella di marcia discutere con le, con le altre forze politiche progressiste europee per cercare di arrivare a questa Europa. Il problema è che al momento, anche quando venne Bersani a Bruxelles, mi pare fosse in febbraio, lui venne con questo slogan, gli Stati Uniti d'Europa, ma che vuol dire tutte niente, perché siamo tutti amici della pace, amici dell'Europa, ma se non abbiamo un programma concreto e strutturale, non cambieranno mai le cose, rimangono sempre proclami. Invece quello che è necessario, oltretutto... In un momento di divisione del PD come quello di adesso, con grossi problemi interni, riuscire a trovare un po' di coesione proprio sotto la spinta dell'europeismo, ma vero, sarebbe una cosa che darebbe respiro e slancio al Partito Democratico, perché su questo siamo d'accordo tutti, sul fatto che siamo favorevoli all'Europa, però adesso è necessario trovare quale sfumatura europea vogliamo e ripartire da lì. Io penso che questo possa fare soltanto del bene a tutto il partito democratico perché rimettiamo, ci rimettiamo tutti insieme, soprattutto nel 2014, con la presidenza al, al Consiglio dell'Unione Europea italiana, eh, secondo semestre 2014, quindi dobbiamo andare veramente pronti con un, un Parlamento del prossimo anno che rischia di essere con una componente euroscettica altissima, come mai in passato, in un momento di estrema crisi, dobbiamo veramente andare con, con, con le baionette affilate, per cercare di combattere questa battaglia che è la battaglia europea in un momento in cui la crisi degli ideali attanaglia tutta l'europa l'europeismo il federalismo è ancora un principio per il quale vale la pena combattere è ancora un principio che vale la pena eh, eh, che ci fa unire e che dobbiamo è una battaglia questa dell'europeismo e va vissuta come tale va vissuta come tale ormai siamo, noi veniamo della nostra mia generazione quella che non ha vissuto la, la, la guerra qui a reggio emilia noi siamo stati gli ultimi testimoni oculari di quello che era l'Europa divisa è sufficiente andare in montagna da noi, e entrare in qualsiasi bar per chiedere i ricordi di quello che era l'Europa divisa io penso che proprio come Emiliani abbiamo una, un dovere storico di portare avanti questa battaglia perché noi siamo stati gli ultimi testimoni di quello che era l'Europa divisa ci si sbudellava l'uno con l'altro fino a 60 anni fa, che in termini storici è nulla e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e invece a mio avviso ce lo stiamo dimenticando io penso che questo sia, sia un qualcosa sul quale sia necessario riflettere come PD prima di tutto e a Reggio Emilia oggi. Tu hai detto prima che il PD ha una potenzialità e mi sembra che il problema sia sempre quello delle potenzialità che restano tali, nel senso che il PD aveva delle potenzialità anche all'inizio di febbraio, cioè in potenza avevamo vinto. E poi in pratica questa cosa non, non è riuscita. Tu dici potenzialmente può essere il, il, primo, il primo partito del raggruppamento um, dei... dei diciamo che abbiamo perso la battaglia ma non la guerra. Vale. Barbara, volevi aggiungere qualcosa? Poi appunto facciamo spazio no, agli interventi. Molto rapidamente, solo per dire che eh, naturalmente quello che noi facciamo col circolo del PD di Bruxelles, col gruppo Europa, è quello di cercare una, quella che noi chiamiamo l'europeizzazione del partito. Naturalmente a tutti i candidati e a tutti, eh, a tutti gli esponenti noi rivolgiamo, se vuoi, la nostra preoccupazione di avere una posizione chiara io ho una mia personale diciamo, eh, posizione che ho espresso molto chiaramente no, non è necessariamente condivisa purtroppo da tutti i membri della segreteria del mio circolo ma de, dell'esecutivo del circolo ma comunque eh, noi abbiamo gente in questo momento alla festa Unità di Brescia ci, ci stiamo spargendo un po' dappertutto in particolare quest'estate per portare un tentativo di messaggio europeo e di chiarezza sulle tematiche europee. Bene, io vi ringrazio molto di essere venuti qui a raccontarci il vostro PD, adesso ehm, cominciamo con eh, la serie degli interventi, diciamo così, cioè, degli, dei nostri, di, di chi si è iscritto a parlare. Eh, il primo vi, vi, vi faccio restare qui perché è proprio... Un intervento eh, sull'Europa e se è già presente Andrea del Monaco, chi avevo visto a lo chiamerei già qui per fare il primo intervento e poi dopo smobilitiamo le poltrone e mettiamo il microfono. Buonasera a tutti. Ehm paradossalmente quando si parla di Europa anche nel PD e generalmente nello spazio politico italiano ci si dimentica di entrare nel merito della spesa dei fondi strutturali europei do due cifre della vecchia programmazione 2007-2013 dopo eh, il taglio che ha fatto Fabrizio Barca l'Italia aveva 49 miliardi di euro fra FSE, Fondo Sociale Europeo e FESR e ne ha spesi solamente 18, ne rimangono 31 da spendere formalmente al 31 dicembre 2013 con l'N più 2 al 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda invece le politiche agricole come FEASR, il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, l'Italia avrebbe dovuto spendere 17 miliardi, ne ha spesi solo 9, ne rimangono 8, sempre teoricamente entro il dicembre 2015. La cosa allucinante è che per uscire dalla crisi e creare nuova occupazione... Ci vorrebbe un piano di sviluppo nazionale e qui mi collego col dibattito che è stato fatto anche ieri con Prodi e qual è il centrosinistra che è stato delineato. Voi direte cosa c'entra Prodi e il tipo di centrosinistra? C'entra perché i due governi Prodi sono stati gli unici che si sono posti il problema di far risalire l'Italia nella divisione internazionale del lavoro e cioè quindi di far sì che l'Italia crescesse come la Francia o la Germania secondo un modello europeo dal 94 a oggi noi abbiamo avuto due opzioni strategiche nel centro-sinistra una è quella che ha vinto oggi, cioè le larghe intese l'altra era battere il centro-destra con una propria autonomia di governo anche su un piano estero ed europeo Prodi ha significato questo e allora quando si parla oggi di creazione di nuova occupazione e di uscita dalla crisi la prima cosa sarebbe usare bene i fondi comunitari dirò due cose su cosa non fare e cosa fare esempio l'ho messa a vigilanza sulla legalità una delle ultime inchieste che c'è stata regione Sicilia hanno arrestato 17 persone solo sulla formazione professionale avevano rubato 90 milioni di euro con corsi di formazione fantasma l'altro problema quando non si viola la legge è la polverizzazione delle misure cioè nel senso si può anche rispettare la legge ma si possono fare degli interventi totalmente inutili che vanno poi a fondamentalmente rifocillare le clientele locali. Paradossalmente anche Bersani quando è stato Ministro dell'Industria è uno solo che ha basato i propri interventi sugli incentivi automatici ma non ha fatto la seguente cosa, ovvero non c'è stata l'invenzione di un piano di sviluppo che dicesse l'Italia cosa vuole produrre, su cosa vuole fare ricerca, per produrre e vendere i beni che vuole produrre di quale infrastrutture ha bisogno? la programmazione dei fondi comunitari nel resto d'Europa fa questo in modo intelligente va anche detto che eh, l'unica idea organica ieri sera Civati parlava di sud e fondi europei con Barca perché la maggior parte di quei fondi sta al sud è che non c'è mai stato un piano di sviluppo organico per il mezzogiorno Marco Canesi che insegna al Politecnico di Milano ha scritto un libro, purtroppo ignorato, che si chiama L'altra globalizzazione e una diversa offerta produttiva nel Mediterraneo. Era l'unica idea, che aveva un'idea strategica di sviluppo sul sud, dico solo due idee, eh, potenza come snodo ferroviario fra la dorsale adriatica e, e quella eh, tirrenica, la ripopolazione del centro-sud e Gioia Tauro e Taranto come porti che facessero concorrenza eh, ai porti del Baltici eh, quindi ad Hamburgo in modo da far sì che i semi lavorati eh, che arrivano da Algesiras passassero eh, per Taranto e per Gioia Tauro e non per i porti del nord Europa l'idea chiaramente avrebbe avuto anche un potenziamento della meccanica pesante finendo la lavorazione dei semi lavorati dietro, nei retroporti questo ha detto adesso a spot questo volume è una delle poche idee strategiche e paradossalmente uno dei pochi che è andato a leggerselo è il centro studi della Fiat. La cosa inquietante è che, malgrado poi non l'abbia realizzato per esempio anche il centro sinistra non abbia mai messo eh, diciamo in campo idee di questo tipo. Chiudo su una cosa. Quando eh, c'è la diatriba su creazione di nuova occupazione come uscire dalla crisi, scontro sull'articolo 18, io credo che l'articolo 18 vada mantenuto, ma il problema è vero è che se un, un paese non cresce, non investe bene le proprie risorse il lavoro qualificato non si crea e lo scandalo è che quelle cifre che io ho detto prima cioè noi abbiamo 31 miliardi di vecchia programmazione ancora da spendere tra FSE e FESTRE e eh, 8 miliardi sulle politiche agricole non saranno spesi completamente allora il centrosinistra e il PD se vuole chiedere il voto se si va a elezioni anticipate eh, per un programma di sviluppo deve battere su questo, solo così si creerà nuova occupazione e tra l'altro un governo come questo che vede eh, le larghe intese e l'inciucio sicuramente una scelta sulle politiche di sviluppo nazionale non lo farà mai. Io credo quindi che Civati, se si candida a segretario, dovrà puntare anche su questo. Il microfono puoi metterlo lì? Allora, eh... Grazie mille Andrea, puoi, puoi sederti, tu volevi dire una roba brevissima, un minuto ma uno eh, perché non un è un dibattito sul, sull'Europa. Volevo fare solo un passo indietro perché quando si, Europa, quando si parla di Europa sì è vero che si parla di, di, di fondi, di piani allo sviluppo, di miliardi, è tutto vero quello che tu hai detto, però vorrei che se si parla di idee dell'Europa dei prossimi 30-40 anni... L'Europa è un progetto culturale, non è un progetto economico. Essere parte dell'Unione Europea vuol dire avere dei diritti e dei doveri per gli Stati ed è un progetto culturale soprattutto e poi dopo è conseguente anche tutto questo certamente, però visto che qui parliamo magari un po' di... di idealmente dell'Europa, io vorrei che anche all'interno del PD si ripartisse a parlare di Europa come un progetto culturale un'idea culturale, l'Erasmus e finisco è, è stato il progetto che dopo, nel secondo dopoguerra ci ha fatto diventare più cittadini europei e, e, in maniera in maniera veramente intima nel senso che ci siamo sentiti tutti parte di, una, di, una grande, di un grande popolo europeo sulla stessa barca e il progetto Erasmus è un progetto che è solamente culturale al 100% Va. grazie mille Barbara grazie mille Matteo